dai fai una foto che, eh, che ci muoviamo così ma... ma dieci da qui oh. si sì, corra escono in secondo ah, ecco vai andiamo tu, dai al suolo